nel mio bagno perché per qualche motivo mi avete chiesto sì, lo so, questo potrebbe scioccare in tanti e ho scioccato anche me la mia make up routine quindi mi truccherò con voi oggi allora, la base metto del eh, come si chiama? no raga ho rotto il tappo metto della crema idratante insomma una volta ho fatto vedere che la mettevo anche eh, sotto l'occhio ma mi avete cazziata e allora ho imparato ragazzi guardate con questo e ora picchietto picchietto picchietto, picchietto. adesso passiamo alla parte fondamentale coprire le borse sotto gli occhi io utilizzo un mm, correttore Prima utilizzavo il fondotinta Poi mh, durante i vari shooting I truccatori mi hanno detto Che cosa ha fatto E io E quindi mi hanno dato questo Guardatemi siete anche comodi Questo video potrebbe scioccare Tante make up artist Io mi dispiace Non sono una che si fa i ceroni Perché comunque mi piace far respirare la pelle Però essendoci tanto smog fuori È anche bene proteggere la pelle Quindi eh, metto un po' di prodotto, non tanto questa è la mia base adesso passo al trucco occhi, io ho questa che è la mia palette che ho comprato due anni fa per eh, Natale, mi ricordo quando ero da Sephora a comprarla e io ancora ero in modalità cos'è una palette? ho chiamato Veronica e le faccio vero, sono da Sephora, lei mm sto per comprare una palette c'è stato un minuto di silenzio mi fa stai bene? io sì e ho comprato questa e effettivamente è la mia preferita su tutte lo so che ancora non è sfumato ma io adesso ho il trucchetto questo pennellino e sfumo bagno un pochino la punta del pennellino questo qua prendo la il colore più illuminato e lo applico qua dare un po' di colore cioè, boh, illuminazione. Non lo so, raga. Questo è un uh, trucco che mi ha insegnato Veronica. Mi ha detto, al lato scuro, in mezzo più chiaro sempre più chiaro. Da lì io poi lo applico con i diversi colori e basta. Insomma, cioè davvero, due anni fa Veronica è venuta a casa mia una sera e mi ha insegnato a truccarmi. Le amiche. <ride> Ciao, vero. Ok, gli occhi per me sono a posto. Adesso il, uh, quello per le sopracciglia. Uso un mascara pieno e me le coloro, ci cioè applico il prodotto, e poi con uno secco, dove non c'è praticamente più nulla, quindi funziona soltanto a pettinino, le pettino. Come vedete l'effetto è questo. Tac! Allora, vi spiego cosa ho fatto questa mattina. Questa mattina solita sveglia alle 6. Ho fatto colazione e ho già incominciato a muovermi: nel senso che ho sistemato casa. Questi ultimi due weekend sono stata molto in viaggio e quindi in camera mia c'erano ben due valigie piene da disfare. Io le avrei lasciate lì. Solo che dopo domani arriva Jimmy per festeggiare San Valentino insieme e mi avrebbe cazziata pesantemente, quindi ho dovuto disfarle. Adesso devo andare a fare un po' di spesa, devo andare a comprare il pollo per l'una al Carrefour, non so se lo sapete ma al Carrefour hanno il pollo al ah, prezzo fisso di 5 euro. non so che pollo sia, lo compro per il gatto, è per il gatto e quindi eh, va bene, io per me sinceramente... Prendo quello bio, quando mi capita Mi capita anche di mangiare questo qua da 5 euro Non è la morte, non succede nulla Ma insomma, preferisco quello bio O allevato senza antibiotici Vabbè, poi metto il blush Sul blush io non sono molto brava Perché finisco sempre per sembrare Heidi Anche se poi comunque durante la giornata cade Ma uso questa palette Born Glow di NYX E poi l'illuminante che è io faccio un mix di questi, io faccio così, la croce, qui, qui e qui. Davvero ragazzi, a me l'illuminante, come l'avevo detto anche in un video, mi ha salvato dal vedere male il mio naso. Cioè io nel momento, dal giorno in cui ho cominciato a mettere l'illuminante, mi piace il mio naso, bello. Ogni tanto ci sono delle aggiunte alla mia make-up routine che faccio man mano che conosco i prodotti e imparo a capire cosa funzionano. Ad esempio adesso ho imparato a truccare un pochino le labbra quindi metto questa matita che è di Smashbox Always Sharp ho cominciato ad usarla perché dopo solo un mese ho capito che una vite per le labbra e faccio il contorno labbra come vedete non si nota e poi applico uno dei lip gloss burro cacao, chiamatelo come volete che io sto amando in questo periodo che è il Lolly Balm di Benefit sì vi giuro Pazzesco, cioè a me piace tantissimo questo colore È a muro cacao, dura tipo 10 minuti Però almeno ho finito di tutta calma e mi piace Tadà! Aspetta che sciogli i capelli Finisco con un pochino di profumo, questo è il mio profumo preferito Io in 10 anni ho avuto soltanto due profumi questo è il Dolce Cabana The One, sono i miei preferiti. Li alterno man mano che uno finisce, quindi il prossimo sarà il Dolce Cabana The One. Abbondiamo. Abbondiamo perché tanto ormai ne sono talmente assuefatta che non lo sento, quindi... Voglio farvi vedere il mio outfit of the day perché mi piace tantissimo. Io sono una che appena vede un raggio di sole, dice è primavera, è estate, è caldo e quindi si denuda, quindi... Abbiamo scarpe, le mie preferite, super primaverili Siamo all'11 febbraio 12 febbraio Pantaloni, questi qua sono boh, di Adidas ovviamente Ma sono tipo di un tessutino abbastanza, um, sembra tecnico Faccio schifo in questa cosa, si vede che non sono una food fashion blogger Comunque sono aderenti, però comunque tutta da ginnastica e devo dire che essendoci queste bande mi copro un po' la culotte de vale. Tac. E quindi son, stanno molto bene addosso Io li tengo molto a vita alta, anche se si potrebbero tenere più bassi Però a me non piace il cavallo basso E in questo modo, tenendoli così a vita alta, posso usare delle maglie crop top Mi piace quando mi vesto che mi piace a me magari a voi non piace, perché mi sento a mio agio e quindi sono molto più predisposta, non lo so, a volte quando mi vesto e non mi sento a mio agio comincio a pensare al fatto che magari mi stringe il pantalone, quindi mi si vede questo, mi si vede quello, mi dà fastidio e la mia testa pensa a quello rispetto alla situazione che sto vivendo e quindi è come se il mio cervello fosse separato a metà e mentre sono agli eventi, magari parlo con le persone parte del mio cervello continua comunque a pensare a quello, quindi cerco sempre di vestirmi come io mi sento a mio agio, anche se magari non è la cosa più bella o fashionable del mondo, ma l'importante è che io stia bene con me stessa e che quando tengo i discorsi posso concentrarmi sulla persona e non penso nel retro della mia testa ad altro. io oui. ho preso 6 kg di pollo, ti basteranno? Eh? Tornata anche dal mercato, ho comprato il pesce, ho preso degli anelli di totano per questa sera cena e un'orata per, eh, in teoria, domani sera cena. E ho preso anche della frutta e della verdura, eh, peperoni, broccoli, verdura di stagione, eccetera. Quindi adesso sono fully stocked e io devo davvero scappare, dopo vi spiego dove ora devo andare allora mi trovo in una location un pochino diversa dal normale perché mi trovo negli uffici di adidas a Monza come sapete io ho un allenamento del venerdì sera con gli adidas runners e questo allenamento è un allenamento che è stato un po' creato dopo il mio arrivo in adidas da dicembre più o meno mi è stato anche chiesto di collezionare dei dati su questo allenamento quindi il numero di presenze, le nuove presenze eccetera al fine di valutare un po' la performance di questo quindi io siccome sono una persona che a casa lavora ma fa 10.000 altre cose ho chiesto se potevo venire un giorno della settimana qui negli uffici al fine di poter lavorare e riuscire a staccare la testa e eh, mi è stato concesso e quindi da dicembre ho iniziato a venire qui ogni martedì e questo mi consente anche di poter essere a più stretto contatto con tutti coloro che lavorano in Adidas e poter partecipare attivamente anche ad altri progetti ad esempio se mi seguite su Instagram saprete che è appena partito il progetto eh, Women Series Milano e a quello ho partecipato anch'io eh, un pochino dietro le quinte e basta quindi il motivo per cui magari di martedì mi trovate un pochino meno attiva è perché passo praticamente l'intera giornata qui, anche se a pranzo vado dalla Vale perché lei abita qui vicino e quindi vado a salutarla, e infatti è l'unico giorno della settimana in cui riesco a vederla, però sono strafelice di poter eh, entrare un pochino nelle dinamiche un po' aziendali, stare un pochino a contatto con quella che è la realtà e effettivamente quello che ho studiato. Sono venuta a pranzo dalla Vale che mi ha preparato il gelato. Cos'è? Cos'hai combinato? Ma tu, come ti fai a inventartele? Eh non lo so, mi è venuta così. Cos'è? Allora, due palline di. È patata dolce. Eh? Semplicemente. Come l'hai fatta, l'hai frullata? Frullata. E ci ho messo un cucchiaino di eh, taina. Basta. Sta taina, proprio me la devo comprare. Esatto. Poi abbiamo da Mame. Poi c'è del sì, poi ci sono dei del cavolfiore con spinaci, colorato. cavolfiore, pollo. Sì, fatto pollo. con la curcuma. E easy. E qui sono dei finocchi gratinati con con un pochino di parmigiano e un cucchiaio di latte di soia. Oh, che bello! Che bello! Grazie, ma. Delizioso. Chiamale. <laughs> Sono le 6 e sono appena uscita dall'ufficio Adesso torno a casa con il mio Blue Sì ragazzi sono venuta da Milano a Monza Cioè vengo da Milano a Monza col cinquantino ci più 40 minuti Però è molto più comodo di qualunque treno e mezzo Yes, ah. io e Blue conquisteremo il mondo E adesso torno a casa, prendo la roba e vi porto con me in una nuova attività Dopo vi spiego Entro in casa adesso con tre peperoni in mano perché sono della spesa al mercato che ho fatto questa mattina, ma la busta l'ho lasciata qui in anti-ingresso e Luna mi apre la porta. Ciao amore! Ciao patatina! Ciao ti sono mancato un pochino! Niente, dove vai, vai? Torna qui! Andiamo in casa! Luna! Il pollo è qui, bravo! Ciao! Adesso ho esattamente 20 minuti prima di uscire di casa devo soltanto prendere due cose e avviare un pochino la cottura delle verdure per questa sera a cena wow. prendo soltanto il costume da bagno e le ciabatte questo perché da oggi mi sono iscritta a idrospinning, essenzialmente spinning in acqua l'ho provato la settimana scorsa e l'ho trovato bellissimo mi sono divertita a morire, mi sono stancata tantissimo l'ho trovato davvero stimolante e soprattutto dopo una giornata dove sono stata essenzialmente seduta tutto il giorno, davvero utile mi piace tantissimo fare sport qualunque tipo di sport e stimolare il mio corpo in modo diverso dopo la lezione della settimana scorsa ho sentito una sensazione totalmente nuova sulle mie gambe, quindi ho deciso di integrare questo allenamento eh, nella mia routine settimanale se la cosa vi incuriosisce sono eh, felice di poter rispondere alle vostre domande lasciatemele pure qui sotto io adesso però vi saluto e ci vediamo direttamente lì, perché devo scappare di casa insomma, in questi 10 minuti ho avviato le cotture delle verdure le preparo sempre in abbondanza anche da mettere via per i prossimi giorni, piselli, cipolla poi vi spiego cosa faccio, di qua ho preparato la borsa, lo zaino non ho fatto la pipì, adesso vado a fare la pipì e non vi ho fatto vedere ma oggi pomeriggio ho mangiato una di quelle barrette dell'Ambrosia, raw vegan a base di datteri insomma, che fai Luna? Copy? cioè io dico che devo fare la pipì e poi ci vai anche tu vabbè Chiudo, Sono le 05 e la lezione inizia alle 1 quarto. <ride> cioè, posso essere in orario io? Bene, <ride> Si torna a casa e voilà! Sono davanti al mio piatto fumante. Sono tornata a casa e in. 20 minuti, 25, sono riuscita a cuocere tutto, adesso sono le 9.05 e ceno, ho finito di cuocere le verdure e i piselli, li ho messi insieme, a parte ho bollito i calamari che ho comprato oggi al mercato e poi li ho buttati in questa salsa di pomodoro, ragazzi ho scoperto la cirio come salsa di pomodoro buonissima, davvero consigliate, se la trovate provatela. E mangio il tutto accompagnato da gallette, ovviamente salato, condito, oliato Nel mentre che la roba cuoceva ho anche messo su il pancake Così che finisco di cenare, rassetto i piatti e posso buttarmi sul divano E basta ragazzi, questa è stata la mia giornata Mi dispiace che le riprese siano state un po' confusionare, destra, e sinistra Ma penso che rispecchino esattamente ciò che è stato oggi Quindi è abbastanza confusionario e caotico ma sono felice, mi piace arrivare a fine di queste giornate perché mi sento appagata e soddisfatta. E basta. Io vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, ormai la so benissimo questa frase. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!